Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video della Pixelmon e incomincio subito il video così perché vorrei provare a catturare lui perché è fighissimo quando diventa poi Typhlosion. e vabbè proviamo io ho solo paura di shottarlo, quindi gli faccio graffio va bene, era una mossa da non fare eh, proviamo cioè senza cambiare pokemon proviamo subito a lanciargli una pokeball e lanciamogli una bisball tanto per provare ok abbiamo catturato sin da qui e laggiù c'è qualcosa che non saprei dire che cos'è <coughs> e tra l'altro volevo farvi vedere che sono cresciuti credo tutti gli alberi a ah, quelli bianchi sono cresciuti questi qua questo qua è cresciuto un c'è inquietantissimo ma è cresciuto e anche questo qua è cresciuto ma ho dovuto cambiargli la netherrack, ho dovuto mettere la netherrack sotto, perché sennò non cresceva. E poi invece qui, vedete che ho distrutto tutta la casa, perché oggi costruiremo qui la casa. Ehm. Poi, qua è cresciuto anche il tigerwood, e qui il maple, non mi ricordo come si chiamava, e laggiù il ghost. Qui allora, proviamo... Ah, Tanto, adesso ho un sacco di materiali. Quindi, innanzitutto, direi il pavimento. Farlo bianco ci starebbe benissimo. Quindi, tanto lì adesso ci sarà eh, il muro. Quindi, direi. Mettiamo la terra lì tanto. Ah, tra l'altro, la porta ho deciso che la faremo così. Quindi, mettiamo. Caso che la mettiamo qui. Sarà così. Anche se mi sembra che sarà solo così. Comunque, va bene, fin abbiamo finito. Proviamo, allora. Lì c'è il legno rosso, che potremmo poi usare, ma... Vediamo un po' come ci sta. Il legno dà molto l'impressione di essere rosso. Es cioè, dà l'impressione di essere intriso di sangue e eh, proprio ah questo è il, blo il bloodput quindi con, eh, convertiamolo tutto e direi di fare tra l'altro qui non volevo fare il muro volevo fare il muro un po' più avanti e la porta poi la spostiamo Quindi facciamo così, Ah, tra l'altro non l'abbiamo ancora visto sin da eh, generale, statistiche ok, quando sei in difficoltà potenziare mosse di tipo fuoco, come anche Charmeleon, Char eh, delle, eh, delle mosse che fanno paura e... Eh. Ha eh, ah, la natura Nauti Felicità 70 Gigante. E, e la natura bussa l'attacco: non è di scapito della difesa speciale, va bene. E probabilmente ci, sarebbe, ci sarà stata una natura che poteva anche essere meglio, ma naturalmente noi non l'abbiamo trovata. Io non l'ho trovata perché sono sfigato. Ma vabbè. Allora, scusate ragazzi, non stavo registrando, ma sin da qui si è evoluto in che lava. Ok, sta roba qui tra l'altro, posso cavalcarlo? No. E spero che non si senta un rumore brutto di sottofondo, perché qua sotto stanno tagliando l'erba, naturalmente veramente devono sempre farlo quando io faccio i video. Quindi, dopo boh boh. Curiamo un attimo i Pokémon. Io intanto sto facendo la casa, ma mi sembra che sia più bello l'interno che l'esterno. E lì vabbè, sto facendo schifi. E... Ci attacca lui. E io vado un attimo ancora a prendere la foresta di di cosi, il legno, perché ci manca, quindi qua la Roofed Forest, c'erano già degli alberi che stavo buttando giù, perché nello scorso episodio avevo esplorato un sacco, poi dopo ho tagliato un sacco anche di roba, perché non ci stava più, ah tra l'altro qui abbiamo anche il Mapple, Allora ragazzi così è come è finita la casa, spero che vi piaccia, a me l'interno piace un po' anche molto spaziosa e poi comunque credo che toglierò ancora quell'albero e sistemerò qua dietro perché non è tanto bello, comunque spero che per il prossimo episodio riesca a far salire di livello Charmedian e va bene, comunque credo che il video sia finito così, ciao!